Grazie Presidente. Questo atto vuole essere un'opportunità, un'occasione per promuovere le, le diverse tipologie di artigianato di alta qualità prodotta a Roma e che poi ricalca di fatto la, la, la nostra identità a livello artistico, dal livello culinario ma anche a livello artigianale, di design... Per cui avevamo ragionato, insomma abbiamo fatto diverse commissioni con il collega Coglia proprio per andare a istituire un'attività che possa promuovere la produzione ai diversi livelli di artigianato artistico eh, a Roma e quindi un riconoscimento istituzionale che potesse poi eh, rapportare un premio che è il premio un premio Giannius Loci che dà riconoscimento ai migliori prodotti delle varie eh, attività artigianali eh, istituito insomma, da Roma Capitale, proprio per promuovere questo percorso di riconoscimento anche a livello internazionale di quella che è la produzione artistica romana. E quindi questo indirizzo va, in questo senso, anche pensando alle nostre scuole delle arti e dei mestieri, alle nostre scuole d'artigianato ai nostri poli di produzione dell'artigianato, che abbiamo promosso anche in deribere di Assemblea Capitolina. E, e, tramite questo riconoscimento e una campagna insomma, di visibilità di, di livello comunicativo che possa arrivare anche al mercato internazionale e anche a un mercato turistico, crediamo che possa essere un'opportunità per Roma per esprimere la qualità eh, culturale e artistica del nostro Made in Rome. Grazie Presidente.